Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati a questa nuova live sulla fanpage GerardoPaterna.com Spero che le cose procedano bene. Oramai vi sento scalpitare insomma in vista del 4 maggio. Speriamo di poter riaprire in fretta e poter, insomma, ricostruire quantomeno una parvenza di normalità. Ma cosa è successo durante queste settimane? Come hanno reagito gli agenti immobiliari al lockdown? Qualcuno è riuscito a fare attività e come la tecnologia, il digitale, ma anche l'iniziativa del singolo insomma, hanno, hanno contribuito a rendere eh, quantomeno produttiva per quanto possibile questa, uh, questa pausa forzata. Ne parleremo oggi con uh, tre ospiti che sono, sono amici ma rappresentano tre aziende che da sempre sono molto molto vicine alla gente immobiliare. Allora io parto uh, in ordine casuale ecco a, a presentarvi gli ospiti. Uh, Patrick Albertengo ecco, di buongiorno, Reopla buongiorno agent pricing ciao ciao buongiorno, ben arrivato a tutti poi abbiamo edoardo ridichesu di realistico eccolo ben arrivato ciao ciao a tutti ciao gerardo Benissimo. ben trovati ultimo ma non meno importante eh, eccolo qui angelo Semerano di gesti ciao buongiorno angelo a tutti buongiorno ciao Ciao, come stai Angelo? È un po' che bene, non ci sentiamo. Bene, eh? è un po' che manco un po' dalle scene anche se nell'ultimo periodo diciamo ho avuto un'agenda ricca di impegni di webinar online e eh, quindi sono ritornato un po' su, sull'onda come stavo sempre, insomma. mi sono Ah, bene, ottimo, ottimo. Allora, cominciamo a salutare un po' di persone prima di partire con le domande. Allora, Giacomo Piergentini, ciao, Mirko Tagliavia, Marco Corradini, Rossella Galluzzo, Stefania Rossini Longo, lei da Genova, grazie. Ciao Stefania. Eh, Enrico Follo, ciao, ciao Enrico anche a te. E insomma, adesso via via continueranno a, a collegarsi e insomma, partiamo con la nostra chiacchierata. Allora, per la vostra esperienza, eh, come hanno affrontato i lockdown? gli agenti immobiliari. Allora, chi è il primo candidato? Chi parte? Magari Angelo, dai, che ho presentato per ultimo, facciamo okay. partire per... Ma guarda, io, voi lo sapete, sono sempre molto positivo quindi io guardo sempre le parti belle delle cose anche che mi circondano direttamente e indirettamente. Devo dire che comunque dopo una prima timida fase di incertezza che chiaramente è stata un po' addosso a tutti noi comunque gli agenti immobiliari si sono messi subito in pista perché comunque non si sono messi lì, di, diciamo, a crogiolarsi nel proprio dolore oddio, che faremo, che cosa non faremo si sono attivati subito chi più chi meno chiaramente nel mettersi in moto per supportare i clienti per supportare i colleghi con iniziative e quant'altro ho visto tanta voglia appunto di ripartire ma prepararsi per la ripartenza soprattutto ok qui c'è Mirko Tagliavia che dice 4 maggio New Independence Day speriamo <ride> sper <ride> speriamo che insomma uh, positivo non ci aspettiamo l'UFO insomma che, che, che arriva e fa e fa una strage, dai. E invece, eh, Edoardo, tu come, come gli hai, come, insomma, i tuoi clienti e come hanno vissuto questa situazione? Ma Allora, intanto mi collego a quello che ha detto Angelo, perché anch'io sono, sono veramente felice di aver visto una risposta, come dire, non, nessuno che si è, non ho visto nessuno arrendersi per davvero, sì, per carità, sui social magari, Abbiamo visto qualche sfogo, qualcuno un pochino eh, che, che, che magari si è lasciato andare, qualche commento. Però se devo fare una media, almeno di quelli che ho sentito io personalmente, o che abbiamo sentito noi come realistico, eh, devo essere sincero, ho visto un sacco di gente rimboccarsi le maniche, un sacco di gente partecipare a una miriade di sessioni di formazione, eh, un sacco di gente mettersi in gioco nel magari organizzare l'operatività poi per, per, per la ripartenza. Tutti da, quasi da subito, devo essere sincero, quasi da subito, consapevoli del fatto che dopo la ripartenza ci sarà che per la ripartenza ci sarà da adattare tantissime, tantissimi processi interni tantissime eh, abitudini operative che, che avevano devo essere sincero, noi abbiamo visto se posso anche il confronto Italia-Spagna sapete che noi operiamo anche in Spagna in Spagna un po' per il lockdown molto più improvviso, là abbiamo visto gli agenti immobiliari fermarsi, fermare ogni operazione in modo molto più repentino e quindi avere un po' più di, di, di sconforto e frustrazione, qui ho visto un buono spirito in Italia, visto veramente un buono spirito di adattamento, mi ha fatto molto piacere. Beh, però, dai, la prima settimana secondo me un po' di panico c'è stato. Adesso una sì, sì, situazione, no, no, no, no, c'è cioè, stato un no, po' scuso. di panico. Io sono avuto anche un po' un po' di informazioni, anche insomma, da, da, da alcune aziende. La prima preoccupazione erano i tagli da fare, no, eh, voglio dire, per tenere in piedi il. Budget, no? E quindi magari poi andavano a tagliare la tecnologia. Paradossalmente, <ride> no? però, vuol dire, che, che, no. che era l'ultima, l'ultima, Sa, no? da... sai, sai quella vignetta di segare il ramo dell'albero su cui si è È eh esatto, certo. eh, esatto. eh, eh, esattamente la rappresentazione perfetta, secondo me, è proprio quella. Esatto, esatto. Patrick, <ride> tu cosa, cosa no, hai detto? Concordo con quanto dici tu, Gerardo, nel senso che eh, sì, c'è stato un attimino nella quale. Uh, l'incertezza ha fatto sì che qualcuno non si stesse muovendo molto quindi c'era un attimino il dubbio su, su che cosa fare dopodiché sì. invece cambio radicale, ho partecipato a molte dirette e credo che tutti siano d'accordo, non si sono mai visti numeri uh, simili nella partecipazione da parte degli agenti immobiliari, quindi uh, formazione che è stata erogata uh, a valanghe uh, in questo periodo, <ride> ma che è stata a sua volta seguita uh, perché ho fatto dirette con anche 600-700 agenti immobiliari che noi sappiamo che fare un evento con, con 300 è molto difficile, e invece no, partecipazione sulla formazione e, e noi ne parlavamo poco fa prima di iniziare la diretta, stiamo vedendo che nonostante ci sia stata una piccola fase di incertezza iniziale, ora le agenzie stanno tornando a essere operative, in alcuni casi su alcuni fronti anche più di quanto lo fossero prima, quindi sì. eh, positive e propositive, probabilmente la notizia del 4 maggio sta dando un po' di fiducia a tutti. Sì, sì, sì, diciamo che, insomma, speriamo che, prima di là del 4 maggio, che eh, significa eh, riapertura forse, ma eh, bisogna vedere poi in che condizioni si, si troveranno poi a lavorare, insomma, questi agenti eh, anche. Sono non sarà certo. una, cosa, una cosa facile. Allora, tutti voi avete parlato proprio di eh, live, di formazione digitale, eccetera, eccetera. Stamattina ho, tenuto, ho moderato una... una una live nella, nella pagina della società di informazione Make Money Organization di Tiziano, Benvenuti. E, e il post che lo annunciava era: Allora, preparatevi eh, insomma a, a cominciare a ricominciare a pagarla questa formazione. Ecco. Perché adesso insomma, tutte le aziende hanno dato l'impossibile, la, la buffata digitale è stata importante, come testimoniate anche voi, eh, la domanda che volevo farvi è, secondo voi, cosa resterà poi alla fine di acquisito nel quotidiano degli agenti immobiliari, poi al netto di tutta la solidarietà digitale che ci può essere stata, anche poi da parte vostra, eh? per l'amore di Dio. Comincia eh, ma chi, chi chiacora, No, parla tu, Edoardo, che ultimamente stai conquistando le pagine dei giornali per cui, per cui sei, sei, sei, sei l'uomo del momento, dai, Vabbè, il, mio, il mio pensiero è, è che noi, eh, allora, nei primi giorni, veramente abbiamo visto eh, obiettivamente un non so come dire, un riconoscimento anche verso i nostri i clienti che avevano creduto in noi per primi, diciamo così, in tempi non sospetti, ben lontani dal coronavirus, quelli che magari erano nostri clienti già da, da, tre, da tre anni e mezzo, eh, obiettivamente trovarsi con in mano una soluzione che gli dava eh, un, un piccolo vantaggio no, in una situazione estrema come quella del, del lockdown. E Loro stessi hanno detto ai loro colleghi, ragazzi, ma... Perché non vi siete dotati prima di tecnologie, di soluzioni? Non per forza quella erogata da realistico, ovviamente ci sono anche le soluzioni dei competitor, però eh, avevano, si vedeva evidentemente un vantaggio, una, un, un differenziale di vantaggio tra quelli che, si erano, che avevano investito diciamo così, in questo tipo di soluzioni rispetto a quelli che magari erano un po' più resti, erano un po' più legati alle, alle vecchie modalità. Con l'allentarsi diciamo delle restrizioni vedremo, sono, siamo, noi come, come, come azienda ovviamente siamo molto curiosi di, di, di capire se eh, questo, questa dimostrazione, questa, molti l'hanno chiamata forzatura digitale, no? come quella che è venuta nella scuola che in, in tre ore ha fatto il salto che non ha fatto in tre anni, eh, vedremo se questa forzatura digitale diventerà parte integrante dell'operatività noi siamo convinti, noi come, come azienda, anche dallo studio che abbiamo, che abbiamo fatto noi cercando di capire un po' quale potesse essere lo scenario che nei prossimi 3-6 mesi, eh, diciamo così, le, le, le restrizioni si allenteranno ma non andranno via del tutto e quindi rimarremo ancora in una condizione un po' di, di, di passaggio in cui la tecnologia potrà dare concreto supporto. Poi, ovviamente, come tutti ci auguriamo, si tornerà più o meno a essere nella condizione precedente, bisogna capire bene quando questo avverrà, e per allora ci aspettiamo, ci auguriamo tutti, che quegli efficientamenti dell'agenzia, magari supportati dalla tecnologia, che si sono appresi in questi, in questi mesi, eh, rimangano e diventino parte integrante dell'operatività. Qualcuno che tornerà a, to a lavorare esattamente come prima, probabilmente ci sarà, noi ci auguriamo che però la categoria, il passo, diciamo questo salto, questo balzo in avanti, lo faccio, eh, lo faccio perché ne beneficiano poi le persone alla fine che, che cercano casa, perché sono poi loro che devono avere il beneficio. Adesso prima era solo operatività, adesso è anche sicurezza, quindi eh, acquisisce maggiore valore. Condivido in pieno. Angelo, secondo te cosa resterà alla fine insomma, di questa abbuffata di bit? ma guarda io concordo pienamente con Edoardo anche perché ti dirò nonostante tutto e nonostante tutti gli agenti immobiliari non hanno avuto diciamo un impatto grave al cambio di operatività perché erano già abituati a utilizzare tutta una serie di sistemi in cloud quindi semplicemente spostarsi dall'ufficio alla casa accedere al computer il portatile, quello che è digitale, l'indirizzo del proprio gestionario oppure andare sull'interfaccia di agent pricing piuttosto che utilizzare l'app di realistico appunto promuovere i contenuti online è una cosa che già facevano in ufficio l'hanno continuata a fare a casa differentemente invece quella che la cliente la consumer che praticamente si è trovata di punto in bianco inondata di tecnologia che già è a disposizione ma che veniva snobbata perché comunque il rapporto umano era preferibile chiaramente basti pensare alle zie alle nonne no che ancora adesso in questo momento magari quante saranno collegate su whatsapp in videochiamata per vedere i nipoti oppure magari eh, come si si diceva prima le scuole stanno usando tantissimo zoom io avendo un bambino di otto anni stamattina ho fatto lezione con la maestra e compagni utilizza zoom ehm, cosa che prima magari non che non sia tecnologico mio figlio perché anzi ci veramente secondo me è più tecnologico di tutti noi Però <ride> da un certo punto di vista oggi gli diventa naturale diventa naturale un bambino diventa naturale a persone anche un po attempate quindi sarà naturale che questa tecnologia rimanga perché è entrata ormai nella zona di comfort da un punto di vista è un po come la telefonata mm. tutti siamo abituati a farla nel momento che tutti siamo abituati a fare una videoconference una chiamata video eccetera sarà tranquillamente naturale farla quindi se gli agenti immobiliari cogliessero diciamo questo vantaggio anche per la prequalificazione del cliente ma anche per migliorare quella che è la customer experience ovvero mi telefonano o devo chiamare il cliente per fissare appuntamento invece di telefonare posso magari provare a far partire già la videochiamata e so che dall'altra parte ormai ci una persona più ricettiva e meno restia a farla e quindi si va a creare anche semplicemente una conversazione che prima era meramente telefonica a livello di voce anche un contatto visivo che può giovare per quello che è il processo dell'empatia ok quindi sicuramente può aiutare questo aspetto insomma certo ma infatti guarda, parlando della scuola per esempio la preoccupazione non è tanto per, per i figli per i giovani quanto per gli insegnanti, non so qual è stata la, la tua esperienza, noi a parte un paio, due o tre casi virtuosi, abbiamo insegnanti che si sono palesati l'altro ieri, voglio dire, ce cioè ne sono spariti, sì. per un mese e mezzo sì, hanno sì. fatto vacanze e adesso sono arrivati, no? Quindi credo che sia proprio un problema anche lì di, di proprio digitalizzazione. Il problema cioè, è che... digital che posso... divide, voglio dire, insomma, ancora presente. Quello che vedo io sulla mia pelle direttamente è questo, che sono stati abbandonati, come purtroppo avviene nel nostro paese, gli insegnanti sono stati abbandonati a loro stessi, per la serie arrangiatevi eh, ci serve la licenza di quell'applicativo, non ve la compriamo ma stiamo parlando di poche decine di euro eh, utilizzano le piattaforme che hanno scelto loro, che hanno reputato tra virgolette più facili, non hanno avuto un supporto da parte di nessuno, quando invece il supporto banalmente con una teleassistenza collegandosi al pc dell'insegnante la si poteva dare eh, perciò tanto di cappello veramente, comunque gli insegnanti che stanno facendo salti mortali e miracoli perché, comunque, non è facile per chi non ha mai fatto organizzare una classe e tenere dei bambini, soprattutto delle elementari perché finché elementi, no, lì più difficile è di andare a cercare lo schermo. Sì, sì, sì, sì, quello è difficile, indubbiamente. Patrick, secondo te, allora cosa, cosa resta sul fondo? Ah, io Con il tuo permesso, Gerardo, ho letto un commento di un, di un utente che credo che eh, raccolga abbastanza bene quello che, che può restare. C'è Marco Corradini che sì, dice certo. che il digitale aiuta a lavorare meglio e aiuta a vivere con più qualità avendo più tempo per noi stessi. Io credo che questo periodo in cui siamo rimasti a casa forzatamente per quanto riguarda gli agenti immobiliari abbiamo avuto modo di scoprire che esiste un intero ecosistema pro agenzia immobiliare. Eh, spesso si parla di, di PropTech parlando di... Eh, disintermediazione e quant'altro, c'è stato un sacco di tempo per gli agenti immobiliari per scoprire che esiste un ecosistema pro agenzie immobiliare. Eh, con tutta calma hanno potuto studiarsi quali sono le soluzioni che probabilmente vanno a loro vantaggio eh, e quindi trovo che ci sia un mercato per, per quanto riguarda le aziende come la nostra e quindi poi viceversa di, di quello che possono eh, recepire gli agenti immobiliari che sarà estremamente più maturo e che ha capito che la tecnologia può essere veramente un valido aiuto per migliorare la qualità del proprio lavoro e perché no, la parata che mi piace più del commento, avere più tempo per, per loro, quindi è interessante, trovo che quel commento racchiude un po' tutto. Non indubbiamente, sono d'accordo, Marco Corradini è sicuramente un esempio in questo. Ecco, volevo salutare anche Marco Caponi, che è appena entrato, anche lui, ciao Marco, ben, arri ben arrivato. Mirko Tagliavia dice le Proptec hanno perso allora aspetta, aspetta, questo è interessante le Proptec hanno perso se per Proptec intendi, intendi eh, le agenzie immobiliari digitali o ibride su questo secondo me dobbiamo fare un ragionamento anzi volevo scrivere un pezzo nel blog su questo tema perché se parliamo delle agenzie immobiliari ibride o completamente digitali credo che si ritroveranno una concorrenza di ritorno nel senso che se fino a dicembre no, gli agenti immobiliari tradizionali eh, voglio dire, eh, urlavano addosso no, a queste agenzie digitali, oggi probabilmente obbligati a loro volta a diventare digitali, eh, probabilmente insomma, non sarà più così eh, innovativo il ProTech legato a quel segmento specifico. Qui è chiaro che ci saranno iniziative invece che insomma ma uh, tipo quelle che vediamo qua adesso da, da Gestim uh, a Reopla a Realistico che sono parti attori principali del Proptec che potranno soltanto uh, goderne quindi da questo punto di vista il Proptec secondo me avrà soltanto la possibilità di crescere e, e di continuare a raccogliere investimenti interessanti il 2020 secondo me è un anno veramente eh, magico se si sa accogliere. Per le agenzie digitali invece eh, insomma secondo me si ritroveranno qualche qualche concorrente in più voi cosa ne dite ospiti graditi assolutamente d'accordo eh, soprattutto c'è stato proprio l'accenno su sempre nei commenti eh, di, di Mirko Tagliavia che diceva appunto che l'algoritmo non può sostituire il professionista e, e quant'altro tema super dibattuto e eh, sì trovo che la tecnologia che adesso hanno forse abbracciato di più gli agenti immobiliari sarà proprio il tema sulla quale eh, queste famose prop tech cattive dovranno di nuovo differenziarsi perché gli strumenti che loro avevano adottato forse perfino prima delle, delle agenzie tradizionali, nonostante ci fu, già ci fossero anche per loro, eh, ora invece sono stati abbracciati in maniera massiva da, da tutti gli agenti, quindi un bel certo. po' di concorrenza in più. Sì, sì, indubbiamente. No, A questo punto si aprirà, diciamo, la concorrenza resterà lato, lato prezzo, ma spero che sia una concorrenza che non venga, che non ci siamo giocati, Angelo, e eh, vabbè, arriverà eh, spero non sia insomma una concorrenza che gli altri agenti immobiliari vogliano intraprendere, cioè quella di, de, del prezzo quindi eh, costa poco vendi con noi che ti costa due, due lire eh, quando invece proprio il venditore è quello che sostengo da sempre in grado di recepire veramente la qualità della consulenza fornita più che l'acquirente che in qualche modo eredita l'agente immobiliare ecco, non al momento ancora non lo sceglie se non se non in, in, in casi in casi rari stiamo recuperando angelo che sta sta ritornando tra di noi eccolo sì, lì sì. angelo eccolo sì, lì. qualche problemino di connessione qualche cioè. problema di connessione eh. ma vedrai che arriverà anche anche la fibra da te tra poco Lasta. allora noi abbiamo parlato di agenti immobiliari e, la domanda è ma secondo voi ehm, i clienti finali, ecco, parliamo dei clienti. Sono pronti ad assecondare eh, questo menu di servizio eh, basato sul digitale? Io che fai parte? partire Edoardo in questo giorno, di sì. risposte, dai, che è quello che diciamo si interfaccia un po' di più con l'utenza finale rispetto sì, sì, sì, a Patrick. Vai, vai. andiamo. Uh, mi sa. Ah, aspetta aspetta vediamo un attimo sì perfetto scusami Eduardo mi, mi avevi staccato tu sì, eh, sì. allora mi, mi collego solo un secondo al tema di prima delle, delle, della sfida tra agenzie e prop tech. E poi vado su quello che invece è l'utenza finale avete detto benissimo la, le armi dalla da ripartenza agenzie e prop tech che volevano entrare nella disintermediazione giocheranno molto di più ad armi pari a tutti gli effetti come hai detto tu una concorrenza di ritorno secondo me sapete chi, chi ci perde in tutto questo? o meglio che ci guadagni, ci guadagnano gli agenti per un semplice motivo, perché secondo me il disintermediato del, del, delle transazioni tra privati ne avrà qualche difficoltà. Banalmente noi lo stiamo vedendo con la nostra tecnologia, la nostra tecnologia, quella di realistico, delle visite virtuali, non è accessibile al privato, cioè noi non vendiamo il servizio al privato. Che un privato sia in grado da solo di dotarsi di visita virtuale, banalmente è una cosa un po' più complicata, ci può arrivare, eh, perché in qualche modo ci arriva ad averlo, però fa molta più fatica. E in questo momento in cui la sicurezza, l'intero processo di promozione di, e eh, poi di, di, di, di gestione, diciamo così, della transazione, eh, è ancora più delicato no? in questa fase in cui ci ritroveremo, il ricorso al professionista, nel, nel, quindi all'agenzia immobiliare o alla Proptec, nel, nell'altro caso, sarà quasi forzato. Io mi aspetto, poi magari sono un po' ottimista, ma mi aspetto una riduzione del, del transato non, non intermediato, perché sarà più... Più, eh, sarà più necessario ancora di prima ricorrere a, eh, a servizi professionali, quindi a, a ciò che il professionista può dare o ciò che la struttura può, può dare. Dico questo perché appunto l'utenza finale sarà la prima ad accorgersi che un processo di ricerca dell'immobile, piuttosto che di vendita, di messa in vendita del proprio immobile, richiederà questo tipo di strumenti, richiederà questo livello digitale. Allora, Molte, alcuni di loro magari sono smart e potrebbero essere in grado con mille soluzioni di farseli da soli ma la maggior parte eh, può vedere una visita virtuale ma non la può creare può magari eh, diciamo, utilizzare degli strumenti di valutazione ma non li sa usare bene quanto un professionista e via così e piuttosto che tutto ciò che è il mondo del marketing immobiliare automatizzato dai, dai CRM e quindi in questo senso c'è una, una bella palla da giocare per i professionisti secondo me perché la ripartenza ci metterà davanti a uno scenario in cui, per carità, i volumi saranno impattati, potrebbero essere impattati i prezzi, ma l'esperienza utente a cui si, eh, diciamo, a che cercheranno gli utenti sarà maggiormente, farà maggiormente leva sulla parte digitale e i professionisti possono dotarsi di tutta la tecnologia che serve per rispondere a queste esigenze. C'è Rossella Pippolo che dice sarà difficile fare appuntamenti su case abitate. Sì, sicuramente, sicuramente, ma per due ragioni. Per l'acquirente e per il venditore, cioè chiaro. il venditore probabilmente eh, non vorrà uh, riprendere a insomma, subire il, il tour turistico dei potenziali acquirenti per casa, anche perché insomma, dovrà garantirsi anche a livello di, di, di salute, identicamente anche il potenziale acquirente. Uh, entrare oggi in una casa di sconosciuti magari avrà qualche perplessità in più ci porteremo dietro quest questo problema per, per mesi per mesi sì, sì, sì. No, il, prossimo, sì. il prossimo inverno sarà come sappiamo non saremo ancora protetti sì. in nessun modo quanto si è capito quindi mettiamoci in condizione di sapere che il cliente venditore nel momento in cui gli portiamo 3-4 persone nel giro di una settimana anche solo a vedere casa sua obiettivamente lui avrà la sensazione di essere esposto ad un pericolo quindi sì. sarà necessario, per l'agenzia, applicare il, tutti gli strumenti di, eh, disponibili per qualificare e filtrare a monte eh, le potenziali visite. Allo stesso modo, il cliente acquirente il, il, il turismo immobiliare rischia l'estinzione ed è una cosa da più. Sento, <ride> sento, sento gli applausi. Era tanti <ride> anni che <si ride> cercare di levellarlo, ci voleva un virus, ci voleva una pandemia. Sì. Eh, però, eh, a tutti gli effetti, il, il, il cliente acquirente, anche lui prima di andare ad entrare in casa di perfetti sconosciuti, avrà tutte le sue remore, la gente deve essere quello che gli dimostra guarda, se fossi da privato dovresti andartela a visitare tutte quelle case invece, dato che sei, stai lavorando con me io sto lavorando insieme a te, sto lavorando per te nel, nel, nel, nel portarti nel trovare l'immobile che fa per te, che rispetti le tue esigenze, avrai l'esposizione minima necessaria, ti porterò oh, solo sugli immobili veramente pensati sì. e che possono rispettare le tue esigenze, questo secondo me è veramente un modo che rimette in gioco le intermediazioni in un modo potentissimo e va sfruttata sì, sì, sì. Eh, Patrick, invece, dal tuo punto di vista, ma io penso che per quanto riguarda te, e per l'applicazione che hai sviluppato, credo che i clienti finali, sì, insomma, c'entrano in contatto attraverso la gente, ma sarebbero ben lieti, voglio dire, no? Sì, assolutamente. Di evitarsi di l'ennesimo sopralluogo. Assolutamente sì, infatti, eh, senza nessun conflitto di interesse, ma eh, quello che posso consigliare a tutti è di utilizzare i virtual tour, Uh, perché, sì, perché non è per... che stiamo lavorando per Edoardo eh, no, no, i eh, quanti che sì. rimandano a lui abbiamo capito ah. Però è, <ride> è sicuramente un qualcosa che sarà necessario e, ed è necessario in futuro sì. uh, per quanto riguarda noi la nostra attività in agent pricing non uh, impattiamo sul cliente finale ma lo facciamo in tempi di non coronavirus tanto quanto adesso nel senso che rimane importante a nostro parere quella di avere una presentazione quanto più professionale possibile mi posso ri ricollegare a quello che diceva Edoardo che sicuramente ci sarà nuovamente un'opportunità di distanziarsi da quelli che sono eh, le tecnologie e eh, tutte le, tutti i sistemi a cui possono accedere i clienti privati e tutti quelli invece riservati alle agenzie. Laddove le agenzie adottano dei sistemi che possono migliorarne la professionalità e distinguersi sul mercato, nuovamente collegandomi a Edoardo, c'è un'ottima opportunità in gioco in questo momento, quindi noi impattiamo su, su quel punto di vista. Certo, invece Angelo, anche tu impatto indiretto, ma secondo te la uh, signora Maria, ecco, la casalinga di Voghera, ecco, e, e diciamo asseconderà sarà più facile per secondo lei accettare. Secondo me sì perché noi è vero che mh, il nostro core business è realizzare software CRM per le agenzie immobiliari però abbiamo tutta una serie di servizi collegati e correlati che vanno sulla parte web, sul marketing quindi da realizzazione di siti internet a proprio la gestione delle landing page e così via quindi abbiamo un po' il polso della situazione anche di quelli che sono i volumi di traffico, di visualizzazione e di cambio un po' delle esigenze dei clienti come dicevo prima alla fine ci si può riallacciare al fatto che la tecnologia sta entrando nella zona di comfort delle persone Persone, quindi sono abituate perché è un requisito sine qua non per raggiungere l'obiettivo. Quindi non ne puoi fare a meno da questo punto di vista perché non potendoti recare fisicamente nell'agenzia o non potendoti recare fisicamente dal privato qualora uno non volesse eh, avvalersi dell'agenzia per eh, acquistare casa, vado a segre l'informazione a, a ottenere tramite tecnologia, informazione non come mero annuncio ma proprio informazione a 360 gradi, quindi tutto quanto il workflow operativo di quello che può essere un processo di selezione o di vendita, insomma di un'abilitazione. Sì, sì, un sì, sì. E tra l'altro senza entrare diciamo, in visioni complottistiche comunque effettivamente quello che diceva Edoardo il fatto che saranno penalizzati i privati ma io dico in più che saranno penalizzati anche gli abusivi sono penalizzati diciamo, a questa eh, situazione tutte quelle attività virgolettate, che eh, lavoravano in nero piuttosto che, che quindi l'unico metodo per eh, spostare soldi per eh, al fine di pagare questi servizi in nero abusivamente e così via era incontrarsi vis-à-vis -vis di persona Adesso qualsiasi evocazione di servizio chiaramente implica un metodo di pagamento tracciato tramite un bonifico, un post o quello che sia, quindi di conseguenza le persone si stanno abituando ad acquistare online, a farsi recapitare la spesa a casa, piuttosto che, eh, bah, diciamo, a conto i professionisti a 360 gradi se prima erano abituati soltanto gli imprenditori perché ho il commercialista perché ho l'avvocato perché ho il consulente e così via adesso anche le persone comuni che prima diciamo si arrangiavano tra virgolette non vedevano bene sempre la necessità di doversi rivolgere a un professionista si stanno abituando che c'è un'azienda c'è un professionista per ogni mia esigenza da soddisfare quindi mi serve casa automatico agente immobiliare sarà eh, sempre di più poi chiaramente ci sarà una piccola nicchia che cerca sempre di non rivolgersi alle agenzie però se appunto gli agenti immobiliari digitalizzandosi, mettendosi in competizione con le agenzie digitali, chiamiamolo così eh, utilizzassero questo periodo mh, sfruttando campagne propositive facendo capire che sono al fianco della clientela e supportandoli, appunto come diceva anche Patrick eh, garantendo tutta una serie di ambiti di sicurezza sicuramente mh, ne possono trarre ovviamente Angelo, allora, Gestim è sicuramente una della, tra le soluzioni, e, e non sono azionista ancora di Gestim con, con, conferma? No, assolutamente lo okay, confermo, ancora, ancora. Non ancora, eh. ho detto ancora perché lascio aperte, <ride> voglio dire, le il futuro non si sa, ecco, ma vale per tutti. Eh. Allora, eh, è una delle soluzioni, una delle soluzioni più eh, complete e interessanti per la gestione del lavoro dell'agente immobiliare. Eh, tra, le mille, tra le mille funzionalità che ha ce n'è una forse non so se è minore o è percepita come tale che è la possibilità anche di utilizzare il sistema per veicolare messaggi SMS sì. eh, vorrei spezzare una lancia a favore dell'SMS che anche io davo per defunto no? già eh, da mese che invece sto insomma eh, sto, sto riqualificando perché? perché in questi giorni mi stanno arrivando su Whatsapp i cosiddetti messaggi eh, eh, broadcast, quelli insomma che eh, vendesi bilocale a, a Taormina, a tutta la lista, no? Ok, e ci sono anch'io in mezzo. E caspita, dico: questo non è eh, comunicazione. Questo è uno spam selvaggio. Eh, mi arrabbio quando mi mandano: che so io c'è un nuovo progetto di crowdfunding, investi adesso, eh, sparato a tutti, no? Eh, e quindi dico: aspetta. Perché non qualificare meglio la comunicazione in questo caso? Quindi utilizzare l'SMS che sicuramente è uno strumento che intanto dà eh, sicurezza di, di, di, eh, di consegna. E preso in, in esame psicologicamente perché ormai, eh, voglio dire, gli SMS è da chi arrivano? Dalla banca o sì, dal centro medico che ti, che ti dà conferma di una visita? E quindi insomma... Eh, ci, ci racconti veramente in due minuti questa, questa opportunità? Velocissimo, in due minuti. Anche perché se lo volete approfondire, basta che andate sulla nostra pagina eh, Facebook gestim Abbiamo fatto un webinar settimana scorsa proprio che parla di sms e landing page. Quindi là potete vedere un po' tutte le sfaccettature. Allora, l'sms, io dico sempre che è una forma di marketing interruttivo, a differenza delle mail che in questo momento di Whatsapp te ne stanno arrivando a quintali. Sì, di sms, nel momento in cui ti arriva, comunque il telefono difficilmente hai le notifiche disattivate. Quindi una vibrazione, una lucetta, un qualcosa accade. Quindi subito ci l'attenzione. Poi c'è appunto da dire che proprio in questo periodo l'unico metodo di collegamento tra le aziende e i clienti, ovvero per chi lavorava nel B2C, era proprio quella di mandare mail vagonate, quintali di email, mail che spesso e volentieri anche chi utilizza Gmail finiscono nella parte delle promozioni. L'SMS Piero. si è ridotto tantissimo il traffico perché chi li usava, giustamente come hai detto tu, le banche, i centri medici e così via, ma pensate anche a tutte quelle attività che ti mandavano l'SMS per dire vieni in negozio e c'è cioè la promozione quindi cito nomi così a caso, media, World, combi, per e così via per intenderci, no, però la chiamata azione a CTA, era vieni in negozio. L'SMS ha un costo, quindi deve essere organizzato e gestito, e appunto se uno utilizza una piattaforma, al di là di Gesting esistono anche piattaforme di SMS marketing, però chi utilizza un sistema integrato come il nostro, che ha la possibilità di classificare e segmentare i clienti, a quel punto può fare delle campagne di SMS marketing mirato o immisurabile per sapere SMS non... Che sia arrivato o meno perché quello è garantito, ma quante volte è stato aperto, in che arco della giornata, da chi, quali schede immobili sono state magari visionate, se si è mandato una landing contenente immobili e tutto. E questo fa misurare, tanto, anche un altro aspetto importante, ovvero il cambio dell'esigenza immobiliare. Perché eh, penso che questo sia un tema di cui bisogna parlare, in quanto la richiesta da parte dei clienti sta subendo sicuramente un cambio drastico. Oggi le persone stanno scoprendo le loro abitazioni stanno vendendo conto il primo Edoardo che si rende conto che ha bisogno di una stanza in più per uno studio in più perché adesso la moglie l'ha sfrattato. L'hai detto, <ride> attenzione, okay. eh, agenti immobiliari, Edoardo Ribicheso. A, a Torino ha bisogno di una casa più grande, casa più grande, esatto. più grande quindi... <ride> oppure che ha bisogno di un giardino, un terrazzo. Quindi secondo me adesso c'è da fare una grandissima azione mirata di follow up su tutti quelli che sono i clienti con richieste attive e non comunque con cui ci si era messi in contatto negli ultimi 6-8 mesi per dire: Guardi, a breve ripartiremo. Comunque noi siamo sempre stati operativi, lo siamo ancora. Se vuole ci possiamo mettere in contatto con lei. Volevo sapere. E ancora alla ricerca di questa soluzione abitativa o nel frattempo ci ha ripensato vorrebbe qualcosa di più interessante magari col giardino eccetera quindi andiamo a solleticare quella che è l'esigenza che adesso effettivamente hanno scoperto perché vivono le case, prima la casa era per noi, almeno parlo per l'esperienza personale il punto di passaggio per pernottare e anche magari nel weekend stai in famiglia però che fai, esci da casa, vai in giro, al certo. cinema, così via no? Verissimo, verissimo. Allora, ehm, siccome si stanno accumulando un po' di domande, ovviamente per chi? Per Edoardo, no? Però le, le voglio gestire poi semplificandole un attimo. Volevo eh, invece, eh, prima di fare una domanda specifica a, a Patrick, eh, rispondere a Rossella Pipolo che chiede, che chiede se gli acquirenti in questo momento sono, sono spaventati. Ma, eh, allora se per spavento intendi, ti dico la mia poi insomma, eh, non ho la verità in tasca ma un po' di sentimenti si, si, si registra, se tu pari di acquirenti che hanno già un progetto immobiliare che partiva a dicembre sicuramente questi in qualche modo definiranno no, uh, questa operazione se pare di acquirenti nuovi eh, sicuramente avranno un minimo di, di ritrosia, no? un minimo di, di prudenza anche nell'affrontare la visita uh, fisica eh, in una casa e eh, la persona che magari pensava di, di avvicinarsi all'investimento immobiliare eh, magari si metterà alla finestra da maggio, un paio di mesi, capire un po' eh, chi aria tira, se il mercato dell'offerta sarà ancora più ricco, eh, capire un po' che direzione prenderà il mercato quindi io direi più che di spavento parlerei di, di prudenza e di riflessione qualcuno eh, sicuramente sì la notizia invece è che tu devi concentrarti sui clienti che sono veramente motivati all'acquisto quindi chi ha già in animo un progetto no, di acquisto eh, di, di casa sono quelli poi eh, di fatto i clienti su, sui quali andare a lavorare Patrick, allora, io so che tu, eh, l'abbiamo anche annunciato in passato, hai lanciato una bella iniziativa eh, per l'agente immobiliare, cioè la possibilità di avere una landing page, quindi una pagina di atterraggio, dove catturare eh, l'interesse alla valutazione dell'immobile da parte del cliente venditore. Insomma, passami il termine, un po' una contromisura rispetto alla generazione di lead massiva fatta dai portali una contromisura che gli agenti immobiliari, eh, voglio dire, hanno apprezzato e eh, insomma stanno adottando in modo, in modo importante. Eh, come sta andando? Allora, sta, sta andando molto bene, eh, in realtà molto meglio di, di quanto ci potessimo aspettare. Dopo okay. le prime due settimane circa che, che eravamo tutti chiusi in casa, ci siamo chiesti eh, che cosa avremmo potuto fare per aiutare i nostri clienti a rimanere attive anche in questa fase, nella quale magari l'acquisizione non si può fare di persona, e quindi eh, magari il report agent pricing veniva un po' più difficile eh, utilizzarlo col cliente venditore, sappiamo di qualcuno che, che ha comunque fatto acquisizione a distanza, ma eh, era un po' più difficile, e quindi mm -hmm. abbiamo realizzato questo piccolo prodotto collegato ad agent pricing che abbiamo deciso di regalare a tutti gli agenti che avessero un abbonamento a agent pricing o chi sta facendo una prova in questo periodo, eh, che ripeto è gratuita, Uh, e quindi hanno a disposizione anche questo servizio. È un servizio molto semplice, uh, nel senso che crea una propria pagina personale, quindi con i propri dati personali, da utilizzare per acquisire contatti di potenziali venditori che si stanno chiedendo uh, quanto vale casa propria per metterla in vendita. Ora, questa domanda se la fanno decine di migliaia di persone ogni mese in, uh, in Italia, dati di Google, le ricerche che vengono fatte su Google. E purtroppo ci siamo accorti che la eh, risposta più frequente era scoprilo con una valutazione automatica in meno di 10 secondi, meno di un minuto, meno di due minuti. Sì. Eh, in tutto questo quello che mancava era qualcuno che dicesse scoprilo con un'agenzia immobiliare. Cioè chiedi quanto vale casa tua a un'agenzia immobiliare. Eh, per questo abbiamo fatto sì che ogni pagina generata riporti il messaggio noi non facciamo valutazioni automatiche ma c'è un professionista che te la farà Uh, ha avuto un successone perché abbiamo avuto più di 1000 agenti immobiliari che l'hanno attivato in questi primi 20 giorni. Sono già stati mm. generati 900 lead di potenziali clienti, cioè persone che vogliono valutare casa e hanno preferito l'agente immobiliare rispetto a un software automatico e di questi agenti immobiliari abbiamo anche qualche caso estremamente interessante che in questi giorni possiamo considerare di successo eh, vista la, la, la situazione particolare in cui siamo. In particolare, grazie alla slide, abbiamo sì. riportato due esempi. Eh, Max Russo, eh, tanti conoscono, è stato uno dei primi a generare la pagina, ha creato una campagna su Facebook e il giorno dopo mi ha mandato una mail segnalandomi che aveva già fatto il primo report di valutazione a un cliente eh, a distanza, quindi una persona mai incontrata prima, con la quale probabilmente si rincontrerà dopo, la, dopo il lockdown per acquisire l'incarico. Ieri eh, cercando dei feedback ho invece sentito, eh, la mia collega ha sentito Massimo Antifora eh, che addirittura lui impostando meglio il lavoro, quindi inviando le mail a tutti i suoi clienti passati quindi follow up sui suoi clienti, facendo delle campagne sia su Facebook che su Google ma comunque utilizzando questo link che gli abbiamo creato ha generato addirittura 17 valutazioni, quindi 17 clienti che gli hanno richiesto una valutazione e tre di queste si sono già trasformati in persone che gli vogliono dare l'incarico non appena possibile firmarglielo. Eh, quindi, molto soddisfatti, siamo felici che stia passando il messaggio: che la valutazione immobiliare è un qualcosa di molto importante. I software non si possono sostituire a un professionista. E lo dice una persona che gestisce un'azienda che fa un software di valutazione. Eh, ma ci tengo a chiarire sempre: noi facciamo valutazioni per aiutare gli agenti immobiliari, sono loro poi che devono metterla a posto e presentarla al cliente. Eh, buona notizia che tantissime persone hanno scelto di affidarsi a, a chi di fare una valutazione professionale rispetto a un software automatico. Bene, allora che abbiamo intrapreso. Bravo, bravissimi, bravissimi complimenti davvero. Che so che l'avete messo in piedi, peraltro, in pochissimi giorni. sì, questo complimento è lo stato. Eh, in una sì, settimana, certo. soprattutto eh, sono bravi. Bravissimi. Allora, ehm, invito che vi faccio è di eh, postare nella chat appena vi è possibile o farlo postare dai vostri colleghi che magari sono già stanno seguendo questa live eh, i link per accedere eh, eventualmente al servizio Patrick così almeno assolutamente eh, insomma, questa, questa è l'occasione non lo dico ovviamente realistico perché insomma si è già, si è visto, si è già pensato da me sono forse più, più, più velocemente sta, della luce della de, de, de de luce, de luce <ride> e via allora ehm, invece Angelo Angelo tu hai un po di Uh, attività fatte a favore degli agenti e anche qualche iniziativa che uh, insomma, mh, è in corso di, di, di, di, uh, di promozione. Sì. Sì, noi stiamo lavorando tantissimo non solo su quello che è la formazione eh, fatta per tutti i gruppi i nostri clienti, tutti quelli che ce ne stanno facendo richiesta, ma anche soprattutto per tutti i clienti singoli tramite appunto delle live che facciamo tramite Facebook, di cui una appunto è stata effettuata settimana scorsa e un'altra ci sarà proprio domani. alle Ecco, 15 allora aspetta che oscuro, oscuro un attimo Edoardo e faccio entrare, e faccio entrare questa... Tu vai pure a raccontarla. Sì, sì, allora, sì. praticamente sì, sì, sì. domani appunto alle 15.30 ci sarà una seconda puntata live su Facebook, dove appunto, a differenza della prima, dove abbiamo parlato in questo caso di eh, promozione, sms come dicevo prima, landing page, eh, eh, presenza online tramite i propri siti web, il tutto chiaramente applicabile sia ai nostri soluzioni, ai nostri servizi, ma anche a chi non è cliente che magari mh, utilizza altri prodotti, comunque può trovare degli spunti interessanti. Domani invece parleremo un po' più nello specifico proprio di gestione e tutta una serie di funzionalità spesso e volentieri non dico nascoste ma sottostimate, sottoutilizzate da parte dei clienti e che possono rivelarsi invece in questo momento eh, un valido alleato per quello che concerne la riorganizzazione aziendale per efficientare e quindi aumentare poi l'efficacia delle azioni direttamente okay. sui clienti. Quindi domani, 15.30, dove? Devo sulla, sulla fanpage page. ma page. No, sulla fan page okay. di Gestim. Okay. Se mettete un mi piace, vi arriva subito la notifica appena saremo online in diretta. Ok, ok, E perfetto. poi, invece, proprio di iniziative, un'altra che vorrei comunicare, che è dedicata non solo ai nostri clienti, ma a tutti, è raggiungibile a questo indirizzo land.gestion.it covid19 poi lo condividerò in chat nei commenti è un'iniziativa esclusiva che vuol dire che mh, noi siamo sempre stati un'azienda che sviluppa soluzioni dal gestionale fino appunto ai siti web e così via tailor made diciamo poco cucite addosso a quelle che sono le esigenze dei clienti. Se oggi vedessimo ogni gestim non è uguale a un altro perché ognuno se lo può personalizzare come vuole e anche qui abbiamo pensato per quanto concerne i nostri clienti di offrire una soluzione su misura, nel senso contattateci, diteci quali sono le vostre esigenze, vogliamo ascoltare ognuno di voi e trovare insieme una soluzione per venirvi in aiuto in quello che può essere magari la necessità magari di aumento di visibilità, di aumento delle prestazioni di efficienza del sistema, della formazione dell'agenzia e così. Quindi meramente dagli sconti per i nuovi clienti agli upgrade di versione per chi è già cliente fino ad appunto a, a messa in campo di tutta una serie di soluzioni ad hoc personalizzate per i nostri clienti sulla base di quelle che sono le effettive necessità tenendo chiaramente d'occhio anche la parte economica perché comunque stiamo facendo anche noi stessi degli sforzi in questo periodo per esempio c'è la possibilità di acquistare gli sms a prezzo scontato e non solo appunto anche di dotarsi di nuovi siti internet e tutto, sempre tutto a prezzo scontato proprio per supportare tutti gli agenti immobiliari tramite quello che chiaramente possiamo riuscire a dare direttamente tramite i nostri servizi. Ok, ok. C'è Paolo Managò che ci saluta. Siete i Fantastici Quattro, caspita. Fantastico. Sì, sì, assolutamente. È vero, hai ragione Paolo, hai ragione. Allora, eh, Angelo, tutto chiaro? Anche per te i link sarà una cosa utile, come detto, per insomma, farti, farti trovare. E, allora, Edoardo, dobbiamo adesso concentrarci un attimo su di te e eh, su una domanda specifica, eh, prima di entrare nella parte tecnica, ci chiedono, ma... Eh, il virtual tour può aumentare anche la collaborazione fra agenti immobiliari beh considerando che eh, non sono rari i casi di open house virtuali fatti eh, per gli agenti eh, direi direi di sì eh, edoardo cosa Ass dici? assolutamente sì sia tra eh, diciamo la classico situazione di collaborazione, in questo momento, appunto, come hai detto tu, nell'open house virtuale, ho visto mh, agenzie, diciamo così, virtuose in questi, in questi giorni eh, mettersi in gioco, appunto, creando dei veri e propri open house virtuali, dove magari utilizzando Zoom o altre piattaforme utilizzavano in contemporanea le informazioni dell'annuncio, Uh, un set di fotografie o una visita virtuale ovviamente quando, quando disponibile uh, il proprietario collegato magari che risiede nell'immobile che quindi al volo può far vedere dei dettagli su richiesta dei potenziali, dei potenziali acquirenti e la cosa che mi ha fatto molto sorridere ve lo, ve lo raccontavo anche prima nel fuori onda è stato vedere i potenziali acquirenti perché poi queste, queste sessioni venivano alcune sono state pubblicate via, via live di Facebook vedere gli acquirenti seduti nel loro soggiorno con il taccuino in mano che prendevano appunti e si segnavano tutto quello che, che gli agenti i loro collaboratori dicevano durante queste open house. Bellissima bellissima, bellissima eh, diciamo, dimostrazione del funzionamento di queste, di queste modalità. E nella collaborazione tra agenti, allora noi abbiamo traccia del fatto che nella collaborazione avvenisse già prima, anche solo per, come dire, per documentare l'incarico a un collega distante o a un collega della stessa agenzia che però non aveva avuto modo di, di andare sull'immobile. In queste settimane ci sta anche arrivando traccia di cl nostri clienti che girano il link della visita virtuale a chi? Ai periti valutatori. Diverse, diverse strutture in questo momento hanno bloccato i sopralluoghi e hanno convertito in, in, in ispezioni desk, quindi da scrivania, tutto quello che era possibile convertire. Alcuni hanno interrotto e quindi hanno stoppato le perizie, altri le hanno convertite a desk e i nostri clienti hanno quell'elemento quell in più nel poter girare la visita virtuale con un semplice link al, al valutatore e dargli una mano, diciamo così. Quindi anche la collaborazione agente immobiliare, eh, perito valutatore, quindi facilitazione poi per quella che sarà il processo successivo, beneficia dal fatto che l'agenzia si sia dotata di queste tecnologie. Ecco, e scusa. Permette di non stare ferma. Ok, tutto. allora, scusa, una domanda. Questo è un aspetto interessante. Eh, quindi stiamo parlando di periti. Per uh, la valutazione degli immobili finalizzata al mutuo, giusto? Esattamente, magari erano Quindi, anche semplicemente okay. eh, come dire, eh, pratiche che erano iniziate prima del lockdown. Okay. E che poi in pieno lockdown: sì. eh, i grandi istituti che si occupano di perizia hanno dato la maggior parte, ha dato il fermo ai, ai sopralluoghi e sì. ha detto, o fate sopralluoghi dopo il lockdown oppure le convertite a eh, valutazioni desk, valutazioni Caspita, da scrivania. Ma questa è una è notizia stato, incredibile perché questo, questo il problema è. Stato... Eh, sì. Il problema nasceva dal fatto che ehm, eh, ci si poneva la, la domanda eh, chi potesse in qualche modo dare certezza che ciò che riproduceva il virtual tour fosse eh, poi di fatto realistico. Ecco. No, no, ma allora, qui restano ovviamente poi tutti quei quesiti relativi alle misurazioni, agli altri temi che la visita virtuale non riesce ancora al giorno d'oggi a, a coprire, però anche solo per, diciamo così, per documentare meglio quella che diventa un'ispezione fatta da scrivania, che magari eh, permette comunque alla pratica di, di avanzare nella maggior parte dei casi, in alcuni non le permetterà di avanzare, ci vorrà poi il sopralluogo fisico, però in alcune casistiche permette al processo di proseguire, e questo vuol dire non stare fermi, non perdere preziose settimane per quelle, diciamo così, quelle, quelle, quelle, quelle negoziazioni, quelle trattative, quelle compravendite che erano già partite prima o che comunque si sono generate magari durante il lockdown. Sappiamo, sono poche, ma ce ne sono state. Quindi eh, sapere che questo tipo di collaborazioni tra agenti e tra agenti e altri professionisti a, a noi fa veramente molto piacere perché vuol dire che la nostra tecnologia in qualche modo serve a, a, a, a, non, a non fermare le persone, no? a non fermare il business e ci, ci rende molto orgogliosi. No, assolutamente. Allora, ehm, voglio stare nei tempi, siamo a 50 minuti di ehm, connessione, ma, ma eh, c'è una domanda che qua casca a fagiolo di Fabrizio Gibertini che chiede ma per creare un virtual tour bisogna recarsi necessariamente nell'immobile o si può realizzare a distanza? Cioè questo l'hai assunto tu per essere presenti Sì, sì, occhi. sì, assolutamente, l'abbiamo contattato qui, prima della live. Perché poi chiede anche, <ride> si può creare un virtual anche da foto scattate con fotocamera normale e non 360? Insomma, allora è un amico mio in realtà è un amico tuo allora ascolta mentre tu racconti quello che state facendo con eh, Plant360 eh, oscuro un secondo Patrick non me ne volere eh, non così, dopo, faccio, padre, okay, che così faccio entrare mentre tu racconta che intanto faccio andare il, questo video silenzioso Ma rispondo nel frattempo alla domanda appunto eh, di, eh, raccontandovi questo Nelle, anche noi durante le, le prime fasi del lockdown abbiamo cominciato a pensare a quello che potevamo che abbiamo potuto realizzare per permettere alle agenzie che diventavano nostri clienti in questo momento di avere comunque delle visite virtuali a supporto dei propri incarichi Plan360 serve a questo, serve a generare una visita virtuale come questa che è praticamente la planimetria dell'immobile la sola planimetria trasformata in visita virtuale con la possibilità per il nostro cliente di inserire in quei punti di interesse quei pallini azzurri che vedete, le fotografie originali dell'immobile magari anche recuperate dal proprietario, fatte raccogliere dal proprietario e inserite poi dentro una visita. Vedete, sulle pareti vengono riportate anche le quote dell'immobile e tutto questo l'abbiamo, siamo riusciti a, a metterlo a disposizione a, praticamente al costo poco più alto del costo di una normale planimetria commerciale, però avendo in realtà, dando in realtà a disposizione una vera e propria visita virtuale da poter utilizzare in appuntamenti eh, gestiti con il, con, il, con il cliente, appuntamenti virtuali da, da gestire con il cliente. Quindi sì, a tutti gli effetti ora si può generare una visita virtuale anche solo da planimetrie e fotografie e, e averla a disposizione per gestire gli appuntamenti durante questo, questo lockdown. Benissimo. E chiedevano anche se era possibile realizzare la planimetria sulla base di un disegno fatto con software tipo SketchUp. In realtà noi permettiamo di partire dalla semplice planimetria e appunto la convertiamo in un immobile diciamo così neutro, avete visto le pareti bianche, il parquet sempre eh, diciamo uguale, più neutro possibile in modo da, da permettere all'utente che la vede di farsi un'idea degli spazi, dei volumi dell'immobile e poi di utilizzare le fotografie inserite all'interno per, per, per documentare meglio lo stato di fatto dell'immobile. Questo fin quando non sarà possibile andare con una fotocamera 360, come, come quelle che noi mettiamo a disposizione e con la nostra app, a realizzare una visita virtuale vera e propria fotografica dell'immobile. Benissimo. Intanto si, si è aggiunto anche Massimiliano Russo. Sì, sei arrivato in ritardo, quindi ti dovrei rivedere questa live in modo integrale più tardi. Eh, ok, Luca Modio, ciao anche a te. Ok, ok, ok. ok. E, allora, diciamo che abbiamo messo a punto un po', un po di questioni. Facciamo un riassunto velocissimo. Allora, ehm, c'è una certa apertura anche dal mondo bancario per accettare il virtual tour per eh, un'eventuale valutazione del bene finalizzata, al rilascio del mutuo. Eh, in questi giorni stiamo raccogliendo esperienze eh, re relative a agenti immobiliari che non soltanto grazie eh, al virtual e alla valutazione a distanza Uh, Patrick, stanno uh, diciamo, raccogliendo incarichi di vendita, ma ci sono anche uh, agenti immobiliari che riescono a uh, far sottoscrivere proposte di acquisto di immobili mai visti con la visita fisica. Quindi qualcuno dirà ah, impossibile vendere la casa, se sta verificando questo, uh, peraltro, peraltro Uh, qualcuno sosteneva che non fosse neanche legale, ma di fatto è possibile perché l'immobile uh, uh, si dice visto e piaciuto, non visitato e piaciuto, uh, questo insomma là, è parere di alcuni illegali, per cui è il momento di riscrivere un po' di regole, quindi anche se la casa evidentemente nella maggioranza dei casi ancora si acquisterà, Presumibilmente dopo una visita uh, fisica non mancheranno i casi di acquisto fatto proprio come si acquistavano gli immobili su carta un tempo, quindi anche senza una visita fisica. La tecnologia può aiutare in questo: può aiutarci nella valutazione, nella, uh, nella, nella visualizzazione dell'immobile. Con la firma digitale oggi è possibile davvero in poche ore mettere insieme eh, clienti no, da tutta Italia eh, raccogliendo le firme sul documento che è opponibile ai terzi, quindi insomma è possibile. Eh, grazie ai, al gestionale possiamo tenere veramente eh, conto di tutte le attività fatte anche in termini di comunicazioni, eh, gestione degli immobili e quant'altro, insomma non ci manca nulla per ripartire davvero, davvero alla, alla grande. Molti agenti in realtà, bene, bene per loro, sono un grande esempio, non si sono mai fermati e noi speriamo che davvero eh, siate, siate tra questi. Io prima di chiudere mh, lascerei lo spazio per eh, un, uh, un commento finale ai nostri ospiti, quindi non so se c'è qualche volontario che vuole fare una battuta in chiusura. Angelo ah io gli Patrick che ce lo so ah, che... <ride> va bene allora va bene. allora ho vabbè... un pelino meno però magari facciamo una battuta volante tutti sì, quanti ma io guarda ti ringrazio tantissimo perché è bello sempre ritrovarsi tutti quanti insieme anche con amici di vecchia data con cui in questi periodi normalmente siamo in giro a riempire sale perché la primavera per noi è sempre ricca e densa di eventi purtroppo non stiamo riempiendo sale ma stiamo riempiendo schermi spero <ride> e d'altronde da noi ci piace sempre insomma supportare non solo tecnologicamente ma anche che... Okay. Fisicamente un po' quelli che sono i nostri clienti, ma ormai amici più che altro. E quindi io rinnovo un po' il grazie a Gerardo, ma grazie anche a tutti gli agenti immobiliari che veramente in questo periodo non hanno tirato il freno a mano e questo è un timore un po' di tutti gli operatori del settore, perché se si fermano gli agenti immobiliari si ferma tutto l'indotto, la filiera e così via. Ricordiamoci che chi più chi meno, dalla piccola agenzia fino a arrivare alle grandi strutture, eccetera, fanno girare un po' l'economia italia anche a livello di personale eccetera quindi eh, dipendono da quello che facciamo noi voi e tutti gli agenti immobiliari tante famiglie anche perciò cerchiamo di trovare un po tutte le soluzioni possibili compatibilmente con quella che è la situazione attuale per non fermarci anzi per spingere ancora di più sul momento e per venire incontro alle esigenze dei clienti ovvero chi deve magari acquistare o vendere casa grazie grazie angelo patrick tocca a te diceva io così anzi, io <ride> devo fare così adesso Inizio <ride> ad Angelo e, e intanto appunto, è un piacere essere qua insieme a voi perché appunto di solito ci vediamo di persona in questi giorni certo. eh, continuo con quello che diceva Angelo di assolutamente non fermarsi ci troveremo a breve in un mercato nuovo, eh, diverso eh, sicuramente nessuno può sapere che cosa succederà dopo il lockdown ho sentito previsioni di ogni genere ma nessuno può sapere realmente che cosa succederà Uh, di certo ci sarà una grande differenza tra chi in questo momento si è mosso proattivamente uh, rispetto a chi invece magari è stato un pochettino più passivo quindi non vi fermate adesso direi che manca poco quindi a, bre a breve potremo berci di nuovo tutti quanti un caffè insieme grazie che grazie Fatemi io? No. <ride> eh, esatto, esatto, esatto. <ride> Edoardo Beh, mi unisco anch'io, anche a me in questi giorni ci ho pensato anch'io ai nostri eventi in giro per l'Italia, proprio nel mese di, di aprile, maggio, giugno, sono proprio i momenti in cui normalmente c'è occasione sempre di trovarsi. Mi, mi sto già aspettando un, un Sinergie 2020 rivisto, Gerardo, in chiave guarda, tecnologica. Guarda, ci stavo, <ride> ci stavo, No, scherzi a parte, ci sto seriamente pensando perché è difficile oggi immaginare di mettere 200 300 eh sì. persone in uno spazio ristretto uh, per cui la valutazione di un evento digitale è è già, è già in corso di, di, di in corso eh, essere, ecco. lo, lo, lo immagino però, vedi, questo è spirito di adattamento, questo è spirito di adattamento magari mettendosi anche in testa un efficientamento, da, da sì, 300 sì. persone in sala a 1000 persone magari in un evento digitale. Certo, certo. Eh, nel, nel, nel, nel, nel piccolo, nel contesto magari più, più, più, più no, semplice, ma non è semplice per niente, del lavoro no, no. dell'agenzia, questo è lo sì. stesso spirito che ci vuole, cioè bisogna vedere queste, queste situazioni di crisi, ogni situazione di crisi è un'opportunità per molti, e è, è un problema anche per molti, bisogna anche riconoscerlo, però le opportunità ci sono, ci vuole spirito di adattamento per, per coglierlo e per metterlo in pratica e tutti ne possiamo portare a casa eh, un efficientamento per il nostro lavoro e dei risultati magari migliori per il, per il futuro, quindi anche io mi unisco a, a questo incoraggiamento a, a, a tenere duro, manca pochissimo e tutti ne usciremo magari un po' cambiati, ma magari efficientati in quello che facciamo. No, no, assolutamente. Allora, intanto, vabbè, ringrazio voi per, per il contributo sempre fattivo che date alla categoria. Siete sempre guai se non ci foste, questo bisogna dirlo oggi. Meno male che ci siete, ecco. qualcuno vi ha scoperto in questi giorni, ma voi siete lì ormai da, orma, ormai da anni. Allora, settimana prossima eh, ci sarà un altro, un altro live dove quasi sicuramente eh, riuscirò a portare una, un parere legale anche sulla sulla compravendita fatta online, perché c'è sempre eh, Mirko Tagliavia che resta un po' dubbioso, ti dico Mirko, giusto avere dubbi, il momento però è magico per descrivere le regole e fare cose che non si sono mai fatte, mentre tu stai nel dubbio, altri colleghi invece lo stanno già facendo. Quindi insomma, eh, ci vediamo eh, settimana prossima con un live dedicato anche, anche a questo. Insomma, sempre per, per portare un valore aggiunto agli agenti alla, e alla categoria. Un saluto a tutti, a presto! Grazie mille, ciao! ciao.